in questo video voglio soffermarmi sul quanto tempo ci vuole per modificare un'emozione perché questo argomento mi sembra che sia un tema su cui tante persone fanno poi un po di confusione eh, facendo confusione evidente tra quello che è il tempo che richiede un'emozione per essere modificata per modificarsi e quello che invece è la durata della psicoterapia mettendo insieme questi due argomenti perché in maniera in parte corretta perché la psicoterapia è il contesto di lezione in cui lavorare sulle difficoltà emotive, e quindi lavorare su difficoltà emotive significa anche quindi andare a modificare il funzionamento delle emozioni. Però il fatto che questi due argomenti siano collegati non significa che siano la stessa cosa. Perché infatti la psicoterapia ha tutta una sua durata, difficile da calcolare a priori, che si basa su tutta una serie di elementi, che però non sono il quanto ci vuole effettivamente a cambiare un'emozione. La psicoterapia ha una sua durata per il fatto che dentro la psicoterapia e dentro il quanto dura eh, va considerato tutta una serie di effetti, di, di fattori, come per esempio il fatto che si può essere più o meno motivati, il fatto che ci, ci si è dati degli obiettivi che sono più o meno eh, vaghi o più definiti, tanto più sono definiti tanto più si riesce a lavorare velocemente. Il fatto che l'argomento su cui si sta lavorando è un argomento su cui si ha occasione di fare esperienza, si ha occasione di lavorare e non un qualcosa che sta lì in astratto e su cui non si riesce mai a sperimentare. Ci sono tutta una serie di resistenze che ci possono essere rispetto a quanto si è consapevole della propria difficoltà o quanto sia una difficoltà vaga che non si riesce a evidenziare e a eh, concettualizzare in maniera chiara. Ci può essere una difficoltà nel collaborare con un professionista nel riuscire a esprimere in maniera chiara e costruttiva quelli che sono i propri vissuti le proprie emozioni le proprie difficoltà ci può essere tutta una serie di resistenze rispetto al iniziare ad approcciarsi nonostante lo si voglia ma approcciarsi poi concretamente a un modo di pensare diverso che possono far sì che poi la psicoterapia duri di più di quanto non dura il cambiare un'emozione. perché nonostante quindi la psicoterapia possa avere una sua lunghezza cambiare un'emozione invece è un evento rapido e immediato perché le emozioni di per sé sono eventi naturali e transitori che conseguono un pensiero un qualcosa che abbiamo pensato un qualcosa che ci è passato per la testa e che è stato valutato dalla nostra mente in un certo modo coerentemente con l'emozione che stiamo provando e di per sé l'emozione cambia quando il pensiero o la valutazione del pensiero sottostante cambiano quindi di per sé modificare il proprio modo di pensare per innumerevoli motivi che siano derivanti dall'esterno o dall'interno, produce un cambiamento emotivo. E questo cambiamento emotivo ha la durata del tempo necessario per modificare il pensiero. Cioè i pensieri sono qualcosa di molto rapido, quasi istantaneo. E quindi di per sé quello è un processo che in realtà è molto molto più veloce di quanto di solito non viene, non viene considerato. La questione è che anche nella situazione in cui l'obiettivo sia il più definito possibile in cui si sappia su cosa si vuole lavorare, si sia estremamente motivati, si riesca a collaborare bene eccetera eccetera, nonostante quello poi comunque ci può essere comunque un po' di difficoltà nel produrre questo cambiamento, non tanto perché il cambiamento sia strutturalmente lento, sia strutturalmente qualcosa su cui c'è difficoltà, ma perché è possibile che... Come succede molto spesso nella maggior parte dei casi molte persone hanno difficoltà ad avere eh, un, un accesso eh, preferenziale ed efficace a quelli che sono i propri pensieri cioè molte persone finiscono per sentire quando sentono una difficoltà emotiva sentono quella difficoltà e non riescono a ricondurla però in maniera chiara e esaustiva esauriente a un pensiero un ragionamento che sta provocando quella difficoltà questa cosa è dovuta a un accesso eh, eventualmente limitato a quelli che sono i propri pensieri. E per limitato sia chiaro, non intendo che ci sia un limite eh, di tipo di intelligenza, non è quello, eh, neanche un limite quantitativo, non è una questione del eh, penso troppo poco e quindi un accesso inefficace ai miei pensieri, o penso troppo e quindi un accesso inefficace ai miei pensieri. In realtà questo non è un problema quantitativo, ma è un problema qualitativo. È proprio una questione di modalità. Potrei avere tre pensieri messi in croce e saperle però avere un contatto molto sano e molto ragionevole con quei pensieri, come potrei avere mille idee in testa e averle tutte ordinate e messe di precise all'interno della mia mente in un modo in cui riesco a ritrovarmi in modo efficace. Diversamente è possibile che io abbia tre idee e non sappia neanche quali siano, come è possibile che io abbia un sacco di pensieri che mi arrivano alla rinfusa e che io non sappia, a cui non sappia dare un significato, non sappia dare un senso e che mi facciano vivere un'esperienza un po' confusionale di contatto con me stesso. Di per sé, quindi per produrre un cambiamento emotivo, quello che serve è costruire un accesso, funzionale, efficace ai propri pensieri e così facendo andare a lavorare sui pensieri per produrre il cambiamento emotivo desiderato. Questa cosa quindi è breve se ci sono quindi tutti quegli strumenti di base necessari per arrivare a questo risultato e eh, diversamente può avere tutta una lunghezza variabile a seconda di quali sono, eh, qual è il tempo che serve per costruirsi tutte le risorse per poter poi fare questo lavoro sui propri, sulla propria emozione di per sé poi anche lì poi la psicoterapia non conta non ha come obiettivo il eh, fatto di soltanto produrre un cambiamento emotivo una volta la questione è poi una volta che ci sono riuscito fare mio lo strumento che mi ha permesso di arrivare a quel risultato e saperlo applicare nel modo più efficace possibile sia la difficoltà per cui sono venuto in psicoterapia sia in maniera versatile alle altre difficoltà che possono capitare nel mia, nella mia vita quindi di per sé a volte la durata della psicoterapia, anche se poi cambia, solitamente quando si arriva già a risolvere il primo obiettivo cambia la, la frequenza dei colloqui perché ci si dà più spazio effettivamente per lavorare in autonomia, però la durata di una psicoterapia quindi non è proporzionale al quanto ci vuole per cambiare un'emozione, ma è proporzionale a tutta una serie di fattori sottostanti che sono necessari per fare in modo che la persona abbia una sufficiente competenza emotiva per poter modificare un'emozione che per modificarla poi ci vogliono pochi attimi, è una cosa istantanea nel momento in cui lo so fare infatti eh, a volte i pazienti poi si, si aspettano, le persone che arrivano in psicoterapia si aspettano un, un cambiamento graduale, e progressivo in una curva con una, con, che è molto molto piatta rispetto all'obiettivo e poi si, sto, si sorprendono, si stupiscono del fatto che in realtà invece la curva magari loro la percepiscono in maniera piatta quando in realtà stanno costruendo tutta una serie di competenze e poi c'è un piccolo momento in cui si rendono conto che ok, da questa volta in poi il problema si è risolto e anche lì loro a volte hanno la sensazione del ok, si è risolto, non c'è più bisogno della psicoterapia. In realtà lì si è risolto il fatto di essere arrivati a quello che era l'obiettivo iniziale del modificare quel risultato, ma non, è, non si è arrivati ancora all'obiettivo della psicoterapia. Cioè che la persona sia, abbia una competenza emotiva sufficientemente efficace da fare in modo di saper replicare quel risultato tutte le volte che vuole. Quindi anche lì, queste due cose... Quanto velocemente cambia l'emozione e quanto velocemente va la psicoterapia, sono due argomenti collegati, ma non sovrapponibili. Sono due cose quindi leggermente diverse. E di questo argomento, secondo me, è importante parlare sia in generale, perché può essere importante, sia nello specifico di questo periodo storico, adesso siamo a dicembre 2020, siamo eh, nel pieno ancora della pandemia della, eh, del distanziamento sociale. E una cosa che quindi mi ha fatto pensare a questo argomento e al fatto che fosse importante parlarne riguarda il fatto che nel distanziamento sociale, che poi per alcune persone è più grave e altre meno grave, ma in nel distanziamento tutti noi siamo un po' meno stimolati di quanto non saremmo altrimenti. Abbiamo intorno un contesto che cambia di meno, abbiamo meno relazioni, meno rapporti con gli altri, eh, per quanto poi quei rapporti possano essere più o meno significativi, va tutto da vedere. Però quello che succede è quindi che questa situazione può essere rischiosa o protettiva, a seconda. Cioè può essere rischiosa nel caso in cui ci intrappoli ulteriormente in un contesto poco stimolante, in cui continuare a, a avere un rapporto e un accesso ai propri pensieri sempre meno efficace. Quello può essere un pericolo. Cioè, continuare a ripetersi certe cose senza rendersi conto del quanto quello sia solo un pensiero, non sia la realtà circostante. In quel caso, la mancanza di confronto con altre persone può essere un fattore di rischio che può danneggiare la nostra competenza emotiva e il nostro benessere, il nostro vivere bene, la nostra qualità della vita, come si suol dire. Allo stesso modo. Essere isolati può essere anche protettivo, può essere quell'occasione in cui eh, vedere che intorno a noi l'ambiente finalmente è stabile, dopo un ambiente che è stato in movimento e in cambiamento costante per tutta una vita, finalmente è diventato un ambiente sufficientemente stabile. E possiamo vedere quindi che forse in quella stabilità i nostri pensieri, le nostre emozioni cambiano non al cambiare dell'ambiente esterno, ma cambiano per un qualcosa di interno. Può essere un'occasione, effettivamente, di. Coltivare quell'accesso preferenziale qualitativamente efficace a quello che succede dentro la nostra me mente, distinguendo bene tra quello che succede qua dentro e quello che succede fuori, quello che succede nel mondo intorno. Saper distinguere bene queste due cose è uno di quegli aspetti qualitativi del contatto con la propria mente fondamentali per riuscire a innescare un cambiamento emotivo eh, rapido, efficace, coerente con i propri desideri. Spero che quindi eh, questa mia breve spiegazione sia stata sufficientemente chiara. Eh, io sono Valerio Celletti, per domande per eh, approfondimenti su questo argomento commentate sotto il video o scrivetemi, contattatemi sul mio sito drvalerio.com e visto che poi oggi è il 23 dicembre, eh, auguro a tutti buone feste e ci vediamo al prossimo video.